L'Alba Verde espugna Crotone in un palacro gremito di tifosi che non conosceva sconfitta da 14 partite. È stata una vittoria importante per i problemi che hanno contraddistinto la vigilia in casa Nissena, per come è maturata sul campo e per il regalo grande fatto a un gruppetto di tifosi che hanno seguito la squadra in questa trasferta calabrese. Partita non facile di fronte a un crotone motivatissimo, invece la forza e la combattezza di un gruppo sempre più granitico sta rendendo speciale questo finale di stagione e il secondo posto conquistato sta gratificando la regolarità che dura da undici giornate di una squadra oramai consapevole dei propri mezzi. Come spesso si dice in questi casi, è stata la vittoria del gruppo, con una ex Alessia Angilletta in gran forma, di una Valeria La Lamattina che, oltre a realizzare 4 ace al servizio, ha lottato alla pari contro la forte centrale avversaria Isabella Cus e di tutte le altre atlete scese in campo. Un grande applauso va fatto anche a un crotone Maidomo, che disputerà come le pallavoliste nissene i play-off. Appuntamento a sabato prossimo dove al Pala Canizzaro l'Alba Verde ospiterà la capolista Zafferana neopromossa in B1 solo per consolidare il secondo posto in classifica e poi, in attesa degli accoppiamenti, si dovrà tuffare a partire dalla settimana successiva nella lotteria dei playoff. Volley Serie B2 Girone M25esima giornata Procorie Ricina Funivia Etna 2-3. Volley Region Stefanese 3-0. Planet Gioiosa 1 a 3, Pallavolo Crotone Alba Verde 0 a 3, Zafferana Cuscatania 3 a 0, Saragena Ardenz Comiso 1 a 3, Bricositi Fidelis Torretta 0 a 3. La classifica. Zafferana 68, Alba Verde 64, Pallavolo Crotone 62, Procori Ricina 54. Fidelis Torretta 46, Gioiosa 44, Cuscatania 41, Volley Region 39, Funivia Etna 33, Saracena 28, Brico City 16, Ardens Comiso 14, Stefanese 9, Chiude la Planet a 7.